Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Benvenuti cari fratelli e sorelle in questo nuovo video del nostro corso di arabo base per principianti Oggi inshallah riprenderemo il nostro corso da dove lo abbiamo lasciato ossia dalla lezione numero 16 e tratterà la quarta lettera dell'alfabeto arabo ossia la lettera F detta in arabo Harfut. F come nelle lezioni precedenti, anche in questa, vedremo harfu eh, cioè la lettera thè, con le vocali corte e con le vocali lunghe, facendo degli esempi di parole. Possiamo incominciare alla barakatille. فاء ضمه ثو ثو فاء كسره في في فاء سكون ف, ف. E ora passiamo agli esempi di parole. Fa'. Fetha. Fa'. Fa'le'e'bun. Fa'le'bun. Traslitterazione. Fa'le'bun. E vuol dire? volpe fa fa Tha. Tha. traslitterazione faurun, e vuol dire toro Damma. Tu. Tu'hai thu benun. Thu'rban. Traslitterazione. Thu'rban. E vuol dire? Serpente. c'è damma, su, su, su, su, su, su, su, fe kasra, fi, thi, fi, thi. fiebun, fiebun, traslitterazione, fiebun e vuol dire vestiti. ث كسر في في ثمارون traslitterazione thimarun e vuol dire frutti Fa succu. Fa. E' nani. E' nani. Trasiterazione. E' nani. E vuol dire? Due. Fe, su -kun, f Fe. Cumer. Traslitterazione Tras l'iterazione. E vuol dire, e e dire pera. E ora passiamo alle vocali lunghe. فا فتحة ألف فا فا فا ضم واو ثو ثو فا كسرة ياء Fi, fi. E ora passiamo all'esempio di parole. Fa, fe, alif fa fe, fe, traslitterazione e vuol dire terzo fa damma waw thu thu Mun. Fragil'azione. Fumun. E vuol dire? Aglio. Fa' strada. Ye. Fi. Fi. Firenun Sirenun, traslitterazione, Sirenun e vuol dire Tori. E con questo abbiamo finito la nostra lezione di oggi sulla lettera FE cioè Harfur fe Con questo vi ringrazio per la vostra attenzione. E inshallah ci vediamo alla prossima lezione che tratterà la lettera seguente, cioè la lettera jim. Alla prossima